Saluti a tutti, sono Paolo Subbioli, fondatore del sito Zen in the City, un sito che è nato inizialmente con il proposito di offrire spunti per pratiche personali legate agli stili di vita contemporanei, caratterizzati da crescente precarietà, frammentazione sociale, onnipresenza dei dispositivi digitali e che col tempo è diventato punto di riferimento per un tipo di pratica eh, di ispirazione buddista ma estremamente laica e aperta e quindi oggi è molto frequentato da chi si riconosce in un approccio eh, estremamente aperto. Volevo innanzitutto ringraziare tutti voi che seguite chi fedelmente, chi meno fedelmente, ma comunque seguite eh, questo sito, eh, sapete che la sola presenza come lettori in, in una risorsa digitale è la base che consente a questa risorsa di, di sopravvivere perché è, è il vero eh, valore eh, in questo ambito. Ma io ricevo anche molti messaggi da, vost da parte vostra di... E apprezzamento e soprattutto di incoraggiamento, che sono veramente il mio carburante, il carburante che mi consente di impegnarmi costantemente in questo progetto. Quello che voglio fare con questo messaggio video è annunciare una grande novità, eh, perché il progetto si evolve. Tra una settimana circa, eh, Zen Decidi si trasformerà in qualcosa di completamente di diverso da sito di sola offerta di informazione diventerà un sito di offerta di servizi. E questo perché ho potuto constatare come ci siano delle esigenze molto diffuse e crescenti che meritano di essere soddisfatte, che richiedono di avere una risposta. A chi si rivolge questo nuovo insieme di servizi? Innanzitutto a tutti coloro che eh, desiderano semplicemente imparare a meditare e non sanno bene a chi rivolgersi, ehm, o vogliono imparare nuove tecniche di meditazione eh, senza particolari preclusioni tra le diverse e molte tradizioni che nel corso dei secoli hanno eh, messo a punto eh, le, le diverse modalità di, di praticare. Poi si rivolge a tutti quei praticanti che desiderano approfondimenti e aiuto per la propria pratica personale, che per quanto si possa appartenere a un gruppo comunque viene alla fine eh, svolta prevalentemente in forma individuale. Si rivolge a tutti gli insegnanti di meditazione di mindfulness, di yoga e quant'altro che sono la ricerca di idee, di risorse, eh, di stimoli per fare al meglio il proprio lavoro. Si rivolge a quei sempre più numerosi gruppi di pratica che oggi sono presenti in Italia, che eh, tipicamente non hanno un punto di riferimento preciso come organizzazione o come... Eh, orientamento spirituale, e che però desiderano, di sentirsi senti desiderano sentirsi parte di qualcosa di più grande, no? desiderano eh, avere qualcun altro con cui confrontarsi, eh, con cui scambiare idee, buone pratiche, eccetera. E poi si rivolge a tutte le persone che si sentono geograficamente isolate nella propria pratica, perché nel luogo dove vivono non ci sono abbastanza persone per formare un gruppo eh, per creare un punto di riferimento per la pratica insieme eh, in modo regolare e quindi necess necessariamente eh, hanno, possono trovare conforto in una forma di pratica di incontri online che dopo questo, questo annata di covid è diventata una prassi eh, sempre più abituale. Che tipo di servizi offrirà Zen in the City? Innanzitutto, l'ambizione principale è quella di costituire un vero e proprio Sangha. Il Sangha è una parola che è stata usata nei secoli per indicare le comunità di monaci buddhisti, ma che in epoca contemporanea, soprattutto nel XXI secolo, indica... Eh, tutti i gruppi di praticanti, cioè di persone che si mettono insieme per praticare la meditazione, a volte all'interno di organizzazioni e di movimenti, a volte in maniera isolata. Sangha oggi è soprattutto sinonimo di gruppi di praticanti laish e questo noi saremo e lo, e lo, e lo faremo online perché Zenit eh, City è un sito web e si, offre, si rivolge a tutte le persone che parlano la lingua italiana ovunque risiedano in Italia o all'estero. E questo sangha si incontrerà eh, regolarmente online e a questi incontri diciamo, eh, di pratica eh, di gruppo si affiancheranno altre iniziative online, altri incontri dove... Eh, ci saranno interverranno personaggi interessanti, ci saranno interviste, ci saranno incontri con autori di libri e, e, e altre iniziative. Un secondo insieme di servizi riguarda eh, gli strumenti di supporto all'utilizzo delle molte risorse informative già presenti su Zen City con eh, aiuti alla navigazione per area tematica. Eh, indicizzazione di esercizi di meditazione eh, e anche aggiunta di nuovi servizi eh, di carattere informativo come per esempio i contenuti della app Genesis City che era stata tolta dal, dal mercato online delle app e ora i, i cui contenuti sono stati di nuovo reintegrati all'interno di questa eh, nuova piattaforma. Una chicca che offriremo sarà anche quella di un calendario unificato di tutti i ritiri di meditazione che si eh, svolgono in Italia. Eh, abbiamo creato un unico calendario prendendo, eh, eh, attingendo dai calendari di centri come Pomaia, Pian de Ciliegi, Castelli, Lameco, Santa Cittarama e, e altri ancora, che troverete in un unico in eh, unico punto per poter scegliere l'evento o il tipo di evento o la data di, che, più, che, che più si conforma alle vostre esigenze specifiche. Eh, oltre a questo ci saranno altri corsi, percorsi online, eh, seminari sia online che anche eh, dal vivo quando appena sarà possibile. Come potete immaginare tutto questo ha un costo, eh, richiede da parte di chi offre il servizio eh, un costo molto maggiore perché eh, c'è bisogno di molto più impegno, c'è bisogno di persone aggiuntive anche retribuite eh, che contribuiscono, c'è bisogno di un'infrastruttura tecnologica molto più sofisticata. E, e tutto questo, tutto questo quindi ha bisogno di essere sostenuto e pertanto verrà richiesto un piccolo contributo veramente marginale nell'ambito di un bilancio eh, familiare standard eh, che oltretutto eh, sarà anche differenziato in base alle proprie possibilità ma non differenziato eh, per tipo di servizi offerti perché quello che vogliamo fare è attuare eh, quella richiesta fatta da Karl Marx nel XIX secolo quando diceva che a ciascuno, eh, da ciascuno deve essere dato secondo le proprie possibilità e a ciascuno deve essere offerto secondo le proprie necessità eh, mutuando quello che Marx aveva preso eh, a prestito dalla, da, dagli Atti degli Apostoli che è un testo presente eh, nella Bibbia oggi questo lo vogliamo attuare con questo progetto che quindi richiede un tipo di eh, adesione formale. Cosa succede a chi non partecipa a questo progetto, a chi non intende aderire? Non succede niente perché eh, siti come il sito di informazioni rimarrà esattamente lo stesso perché le informazioni che offerte non cambieranno nel senso di ritmo di letture. Di maestri che vengono pubblicate di poesie, di eh, articoli del blog, di meditazione guidata. Questo qui non cambia, questo grande patrimonio eh, di informazioni continuerà a crescere ed essere liberamente consultabile eh, da chiunque. Ciò nonostante, mi auguro che sarete molti ad aderire, ehm, perché l'auspicio e, e il desiderio è quello di costituire la più grande eh, comunità italiana di praticanti eh, libera eh, eh, che non si riconosce in un eh, orientamento specifico al quale possono aderire coloro che preferiscono lo zen, come coloro che preferiscono la vipassana, come coloro che preferiscono la mindfulness o il buddhismo nikaren. Eh, insieme eh, ci sosterremo nella nostra pratica eh, personale, nel nostro desiderio di progredire eh, in, eh, un, in un ambiente che sarà al 100% laico, al 100% tollerante e soprattutto al 100% libero, dove ciascuno si sentirà libero non solo di aderire o non aderire, ma anche dopo aver aderito di eh, tacere o di intervenire, di, conservare le proprie idee oppure di cambiarle eh, di credere in qualcosa o di non credere in niente e quindi mi auguro di trovarvi numerosi eh, a partire dal primo maggio data in cui eh, il nuovo Zenit City verrà inaugurato per chi è arrivato fino a questo punto grazie per aver eh, dedicato all'ascolto di questo video 10 minuti del vostro prezioso tempo